Ma che succede, Manacuda? Io l'ho vista, signore! Io l'ho vista! Ma chi? Chi hai visto? Lei, lei signora, era, era tutta bianca. Tutta, tutta bianca. Chi era bianca? Chi, chi è che hai visto? Calmati, raccontami con calma. Io, io eh, glielo giuro, glielo giuro, signore, glielo giuro su tutti gli arcidemoni. Era lei, era lei, era, era, era bianchissima, era, era, era luminescente. Ma allora stai parlando di un angelo forse, eh, magari di un arcangelo. Micael, no, no, no, no, signore. Raphael, no, no, no, signore. Gabriel, no, no, signore, no, no, era, era, era femmina, era, era, era, era, tanto femmina. A che senso era tanto femmina? Sì, aveva, aveva uh, que, que, que, que, questi, questi eh, enormi, enormi, eh. enormi attributi femminili. Era bianca. ...con enormi attributi femminili. Sì, sì, era così, esatto. Ma non era solo, solo bianca, era anche nera. Come era nera? Sì, era era anche nera. Certi attimi diventava nera, nera come, come le fauci di cerbero. Dov'è che l'hai vista? Eh, l'ho vista ecco, eh, eh, ecco eh, eh, io stavo, stavo, stavo osservando la terra maestro col nostro demonocolo e, e osservavo come, come procedevano le cose, la follia di, di questi umani vermi sul nostro pianeta terra e, e, e improvvisamente ho visto qualcosa, come, come, come, come un'ombra bianca davanti alla terra. Allora, allora ho messo a, a fuoco un po' più lontano e, e, e, e, e appunto c'era questa nebbia bianca, lattiginosa e l'ho vista, era la sua carne, era la carne di lei solo che, che, non, che non era solo bianca, era, era anche nera, pulsava, pulsava tra il bianco e il nero, quando era nera succhiava, con, con degli occhi rossi succhiava, succhiava via qualche cosa, e poi ritornava bianca con questi enormi, questi, questi enormi, questi ho capito, ho capito malacota, ho capito. Era lei, maestro, vero? Era lei, eh? Sì, era lei. Ma la cosa? Ah, e poi ha parlato, eh! Ha, ha parlato! Che e Ega! ha detto che in lingua antica significa io sono lo scudo, io sono lo scudo, maledizione, maledizione, maledizione, maledizione, io sono, ho capito malacoda, basta adesso, dobbiamo assolutamente Prendere dei, dei provvedimenti. E come, maestro? Come? Io mi sono preso una tale paura. Noi dobbiamo, dobbiamo potenziare il suo posto. In che senso, maestro? Allora, malacutà... Quell'essere rappresenta la polarità scomparsa, capisci? Quella che noi, noi avevamo seppellito e io speravo definitivamente l'ultima volta, alcuni secoli fa. Ti ricordi tutte quelle donne? <ride> Quegli stolti erano stati convinti da noi che fossero addirittura nostre adette. e noi siamo riusciti a schiacciarle. E lei rappresenta tutto quello che loro rappresentavano, la, la conoscenza intuitiva, la, la compassione... Il morbido, capisci, l'irrazionale sacro, la passione, lei è tutto questo. E io credevo di aver lasciato poche briciole di tutto questo sulla terra solo per far andare avanti un po' in automatico questa vita che si trascinasse. Invece no, lei adesso torna e pretende di mettersi al suo ruolo pieno e persino di proteggere gli umani.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 il materialismo pessimista e anche addirittura l'ottusità ottimistica e ben pensante. Tutto questo che è frutto della buona ragione, dell'intelletto scevro dal sentimento. Potevi contattare i nostri rappresentanti Giù e devi alimentare e potenziare la loro attività cerebrale. Tu devi, devi spingerli ad assemblare, ad analizzare, atomizzare, sperimentare senza pietà, solo con la logica, con il logos. E poi dopo fagli spiegare tutto questo con falsi discorsi paternalistici, intrisi del senso del bene collettivo, e dell'importanza della cultura istituzionale, eh, eh, ma queste so, sono, sono menzogne, certo che sono menzogne, raffinatissime, ma la coda basate in realtà sul calcolo degli interessi, sul guadagno arido e sull'ansia di sistemare tutto, ottimizzare tutto, standardizzare tutto, lei e le sue seguaci rinate, i suoi sacerdoti, devono scomparire, devono essere ricacciati nelle profondità della terra dove li avevamo gettati millenni. Millenni e millenni fa. Ogni volta che proveranno a rinascere, noi le riseppelliremo. Io sono lo scudo. «Sono lo scudo» Cosa? Cosa dici, malacuta? «Io sono lo scudo» No, mi scusi maestro, ma ripensavo a, a questa frase che lei diceva e... Lei mi sembrava... Bellissima! Bellissima, malacoda, malacoda, io no, no. lo scudo, io sono lo scudo.